Zombie apocalypse. Non si vede bene come si, si mai? Vede. Si vede, si vede, ma no, non si vede ah, io. Buongiorno, allora, qui siamo Melania e la nonna Caterina che stiamo portando notizie sono interessante naturalmente per matrizia della spesa nostra un po' di provviste tutta la cose di prima necessità allora prima <coughs> cosa macelleria oggiano delle belle fettine a 17 e, a 17 90 eccoli qua sono abbastanza qua. Si vede. Sì, sì, sono sì. abbastanza belle mm -hmm. che sia vitello che sia vitellone sembrano belle comunque gli spazi via smeralda eh, supermercati via Razzole 18 cioè smeralda si vede che si chiama il supermercato ecco. Allora, arance, questi qua. Ecco, l'avevo da fare. Sono tre arancione delle mosche. No, non sollevare non la levare. No, è eh, perché posso sollevare ecco al 2,19? A 2,19 sì, sì, hanno pesato 875 grammi. Mh, totale 1,92 euro. Sì, sì, sì, Poi abbiamo. Degli yogurt, eccoli qua. Sì. Questi sono mille alle ciliegie, sono due e costano um, 1 euro e 39 Due ce ne sono qui, eccoli qua. Poi una pasta di, be di bella, eh, 99 centesimi di star, un chilo, naturalmente, 1,75 euro non è che sia poco. Eh. Patate al silenio, al petano, non so neanche come saranno, ce n'è un chilo e mezzo. Selenella novella, eh, patata italiana di qualità, selenella novella, Allora. Saranno un fila e mezzo, dov'è c'è scritto? non lo Se non l'avrete svati. Lo davanti. Io non lo vedo saranno un chilo e mezzo sì sicuramente guardata dov'è? 1,25 pesanetto è un chilo e 25 grammi un chilo e 25 kg pesaretto un chilo e 25 kg infatti a vedere che sarà un chilo e mezzo non era così allora pomodoro datterino per qua. Aspetta. No, forse sono uscita oltre le patate dove le Patate, eccole qua. E l'abbiamo detto. Banane. Oh, banane, sì. Banane sono queste. Da dove le hai prese? No, vabbè, le ho prese da lì. Banane sono. Mm, come 500 10 grammi al chilo sono a 1 e 89 al chilo questi sono 510 grammi 1 euro 01 centesimo allora banane pancetta affumicata Pancetta affumicata, tessa, quella che non è rotolata insomma, questa è roba sarda, è 18,90 al chilo, non è che sia tanto a buon prezzo, ha pesato 122 grammi ed è 2,31 euro prosciutto crudo sì. prosciutto crudo di fogne. questo è proprio sardo sardo barbaricino uh -huh. complimenti è buono l'ho presa altre volte dice che era 24,90 con lo sponto ma a me non mi risulta perché in un altro Ci posto sono stesso sicuramente a 19 forse te lo non sono stormo peso netto 50 grammi 1 euro e 25 centesimi adesso qui abbiamo gorgonzola al mascarpone che loro mettono torta formaggio torta per vani mettono allora questo è a 20 e 90 kg ha pesato 150, 152 grammi quindi 3 euro e 18 mica tanto poco ma allora pomodoro graffolo sarebbe questo 4 dei pomodori despar questi sono al chilo al chilo sono 3,89. e hanno pensato se 660 grammi, quindi sono usciti 2 euro e 57 centesimi. Uh -huh. Poi? Poi farina desparto. Ne ho preso due, vero? Ne ho preso due, ma l'hanno messi diversamente. Allora, questo era a 85 meno 70 di sconto, hanno fatto 150. 1,55, poi hanno scrapolato 70. 1,55 euro. 1,55 euro. Mm -hmm. Poi un pomodoro d'atterino... E qua, ecco qua. l'hai preso fuori dalla so. No, l'hai messo fuori posto. Oh, allora, pomodoro d'atterino sgrappolato 250 grammi, cioè non ci sono il grappolo, l'hanno tutto tolto il grappolo. Mm -hmm in cultura protetta origini italia sicilia no il posto è buono spero che siano dolci questi pomodori non lo so io non li posso mangiare più ormai i pomodori mi fanno la città di stomaco ragazze miei allora pomodoro datterino 250 grammi 1 euro e 99 mica poco eh. eh? so, no, so e la farina d'esparte uh -huh. è la stessa cosa di prima un euro 55 meno 70 centesimi ecco sarà 85 non so. poi la tughina okay. la tughina già ne mangiamo sì, poco di questo allora al chilo 259 questa ha pesato 160 grammi, 41 centesimi. Ce ne sono due belle manciate al contorno, mm -hmm. con la fettina. Allora, fragole. Queste sono 500 grammi. Fragole. Mm -hmm. 500 grammi, 1,99 euro e 99 centesimi. Subito, totale 28,48 meno 1,40 euro. E 40 saranno le, le cose 27, della farina. 27,08 eh? 27 8 euro. Centesimi, 8 centesimi. E qui 8 abbiamo un po' di provistelli, insomma no. tante cose che ci servivano in casa. Allora, a tutti tante belle cose. Ok, comunque questa eh. quest'anno è un po' curiosa. Vai, vieni, per i ricordo. tempi che siamo. Comunque... Eh. Tutti a tutti un buon soccorso dall'altissimo. Vero. Vi saluto con tanto affetto, tanta benevolenza, tante benedizioni. Arrivederci. Ciao, ciao like, e commento arrofattamente, sempre la stessa commenti, iscrivetevi se vi va senza obbligo di iscrizione ovviamente e nulla, non vi resta che mandare al prossimo video ciao